Seguono i lavori per il corridoio della mobilità EUR Laurentina-Torpagnotta. Sono state potenziate le corse delle linee di Filibus 60 e 90 confermate fermate intermedie lungo il tragitto da Piazza Venezia e Termini fino al deposito di Torpagnotta. Viene così garantita una maggiore offerta nelle ore mattutine e serali lungo il percorso EUR Laurentina. Una nuova rotatoria su Via Cassia. I lavori sono iniziati all'altezza della stazione La Giustiniana, l'operazione realizzata con 441.000 euro, i fondi giubilari migliorerà l'accesso al nodo ferroviario. I lavori dureranno circa 120 giorni, ma sarà garantito sempre il passaggio del trasporto pubblico e di quello privato nuovi centri antiviolenza a Roma nel primo municipio e nel terzo. I due centri offriranno consulenze e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro figli. Le strutture si aggiungono alle tre già avviate a partire da marzo nei municipi sesto, settimo e ottavo.